Salve lettori, questa settimana vi propongo di leggere il Fumatia Pascal, scritto da Luigi Pirandello. Iniziamo subito dicendo che il romanzo è stato pubblicato per la prima volta nel 1905. L'anno precedente era stato pubblicato in puntate eh, su una rivista, la Nuova Antologia. Eh, ora vi racconterò brevemente la trama, quindi vi invito a sedervi comodi perché sarà un racconto abbastanza divertente, anche se tutto avrà un... Um, Doppio significato, soprattutto il comportamento del nostro protagonista. Il protagonista quindi assoluto è Mattia Pascal, che vive a Miragno, una città eh, immaginaria. Ecco, noi non, non ci sono riferimenti storici di tale città. Egli eredita, insieme al fratello e alla madre, una miniera di eh, Zolfo che gli viene appunto lasciata in eredità dal padre. E questa miniera, tutti gli averi, sono gestiti da Batta Malagna, che è un amministratore chiamato anche La Talpa, proprio per il fatto che pian piano rosicchia il patrimonio dei Pascal. Eh, Batta Malagna si sposa con Olivia, un'amica di eh, Mattia, eh, de della quale gli è innamorato, e eh, non riescono ad avere dei bambini. Nel frattempo, eh, Pomino, il miglior amico di Mattia, si innamora di Romilda, figlia della vedova pescatore. Eh, che ha anche un nome: scusatemi, ve lo dico: Marianna Dondi, che è appunto la vedova pescatore. E Pomino si innamora di questa ragazza e chiede appunto all'amico di eh, fargli un po' da spalla, cioè di parlare a Romilda bene di, di lui. Ma Romilda si innamora eh, di Mattia, eh, così decide di scappare via con Mattia e insieme consumano il loro amore e tornano a casa. Tornano a casa. Nel frattempo, Malagna aveva lasciato Livia perché era convinto che la donna fosse sterile. E così tornano a casa e Romilda dice alla madre di aver consumato il suo rapporto con Mattia e di volerlo sposare. La madre assolutamente decide di opporsi a tutto ciò e la lascia da sola nella stanza con Malagna. La giovane racconta tutto ciò che è successo anche a Malagna, ma Malagna... Non si, intene... cioè, si intenerisce, ma non per, eh, perché ha buon cuore Semplicemente le propone un accordo Dice se vuoi, siccome io sono senza figli, ti sposo io e, e adotto il tuo bambino e... Mattia Pascal riceve una lettera da parte di Romilda Dove le dice che non possono più sposarsi e eh, tutta questa storia E allora prende la lettera, vada da Olivia e dice Olivia, eh, questo è il motivo, però non, non svela che il figlio di Romilda sia il suo eh, dice Olivia tuo marito ti ha lasciato, cioè Malagna ti ha lasciato e si sta per sposare con Romilda eh, per, eh, perché è incinta la giovane però Olivia intuendo che il figlio non sia realmente del, del marito decide di fare un accordo con Mattia eh, Mattia ehm, diciamo consumerà eh, il suo amore anche con Olivia ed ella rimarrà incinta. Eh, Malagno, una volta saputo che la moglie è rimasta incinta, deciderà di tornare con la moglie perché è convinto che il figlio sia il suo. E eh, Romilda si sposerà con Mattia. Però Romilda non è più entusiasta di sposarsi con Mattia, in quanto pensa che il figlio appunto di Olivia eh, sarà fra gli agi, vivrà fra gli agi, avrà tutte le possibilità, mentre Mattia è uno scioperato, come dice la madre, cioè una persona che eh, non è brava a far niente, non è neanche ben istruita perché eh, l'istruzione di questo ragazzo era stata affidata a un insegnante di cui non ricordo neanche bene il nome eh, che eh, a sua volta non aveva una cultura, anzi li intratteneva egli eh, e il fratello con, que... con degli indovinelli abbastanza sciocchi e quindi eh, Mattia, disperato. Eh, nel frattempo, Malagna sta sempre di più rosicchiando il patrimonio dei Pascal e la madre è costretta a vendere la propria casa e a trasferirsi a casa di Mattia, nella nuova casa di Mattia. Eh, non vi dico quanto la vedova pescatore rinfaccia e renda pesante ciò alla, alla consuocera eh, la zia scolastica che è la mh, zia eh, nubile eh, decide di portare con sé eh, la cognata a casa propria Mattia è rimasto solo ehm, decide, eh, ha sempre litigi con, con la moglie un giorno dopo l'ennesimo litigio incontra Pomino eh, Pomino è un po' rammaricato. Ancora del, di, del brutto scherzo ecco che gli ha tirato Mattia in quanto ancora ama Romilda, ma allo stesso tempo, vedendole in difficoltà, eh, riesce a trovargli un lavoretto come bibliotecario nella biblioteca del paese. D'improvviso, mentre al lavoro viene chiamato perché Romilda sta per partorire, arrivato a casa la suocera le dice va a cercare un dottore e nel, così esce per tutta la città a cercare il dottore che real, in realtà ormai era a casa sua. Insomma nascono queste due bambine, una morirà dopo qualche giorno e l'altra morirà eh, dopo un anno e lo stesso giorno morirà anche la madre di Mattia. Questo evento è segnato, è importante anche perché ehm, ci offre uno spunto di riflessione, in quanto Mattia poi si trova a passeggiare per la stia e viene eh, incontra un contadino questo contadino gli dà un um, lo rincuore ecco, dicendogli che probabilmente la figlia e la madre sono morte lo stesso giorno perché eh, qualcuno doveva pure accogliere la bambina in cielo e così eh, è salita appunto a raggiungerla la nonna che potrà parlarle bene del padre e così diciamo un po' rincuorato torna a casa ma dopo l'ennesimo litigio eh, uscendo per strada per sbollire un po' la rabbia, incontrerà Pomino. Pomino eh, gli chiederà del denaro. Pomino vedrà cosa ha in tasca, insomma, gli dà qualche spicciolo ed egli decide di andare in America, di affrontare questo viaggio. Dice basta, non ce la faccio più. Romilda e sua madre mi, mi, eh, non, non mi fanno vivere in pace e così decide di partire. Arrivata a Monte Carlo, scendendo dal treno, legge di una guida su come giocare alla roulette e così decide di fermarsi per un po' al casino lì vicino. Vince, vincerà tantissimo, la fortuna lo bacerà talmente che eh, vinto questo gruzzoletto deciderà di tornare a casa mentre è sul treno per tornare a casa lì ehm, eh, diciamo eh, trova un, un giornale del suo paese di Miragno dove c'è scritto che Mattia Pascal è morto dice ma com'è possibile se sono io Mattia Pascal eppure pensa questa potrebbe essere l'ennesima occasione che mi offre la fortuna così eh, decide di non tornare a casa eh, nel frattempo vicino eh, al suo posto, vi erano due che argomentavano e così sente il nome di Adriano. Alla fine, argomentando, argomentando, i due si salutano dicendo: Ma dove hai letto queste notizie? Dice: Le ha scritto un certo. De eh, ehm, Meis. Ed egli dice: Eppure Adriano Meis e, e si crea la sua nuova identità. Così inizierà a girare per tutta l'Italia per il primo anno, mentre il secondo anno deciderà di fermarsi. Eh, decide di affittare una camera immobiliata a Roma, eh, presso eh, la casa di Papi Papi Anselmo Pala Paleari, eh, gestita eh, questa casa dalla figlia Adriana. Eh, I due si innamorano e Adriano capisce che non può sposare Adriana. Perché non ha un'identità, non ha dei documenti. A coronare il tutto? Inoltre, durante quell'anno egli decide di operarsi l'occhio, che è una sua caratteristica in quanto è un po' strabico. decide, subisce anche un furto eh, da parte di un parente eh, di Adriana. E quando lo scopre, è presente proprio la donna. E lì le fa promettere di non dire niente a nessuno, anche perché non avrebbe potuto sporgere denunce in quanto non esisteva Adriano Meis Ed ella però va subito dal suo parente il, da, da Papiano e lo accusa E In realtà è proprio Papiano che ha rubato i suoi soldi, ma Mattia non lo può, eh, non lo può denunciare, né può denunciare Papiano né il fratello e così, ferito nell'onore, capisce che non può vivere una vita che in realtà non esiste e decide di morire per una seconda volta. Eh, lascerà il suo bastone da passeggio e il cappello sul ponte, su un ponte a Roma e deciderà di sparire e di tornare alla... nella sua città natale. Egli è convinto che saranno tutti lì ad aspettarlo a braccia aperte, in realtà non lo riconosce nessuno, non soltanto per il suo occhio che ormai è diventato tra virgolette normale, ma anche perché la storia di, di Mattia Pascale ormai è vecchia. E Romilda si è risposata con Pomino, hanno una bambina e quando egli si presenta i due rimangono sconvolti perché pensano che ora il matrimonio di Romilda con un Pomino non è valido ehm, e nascono un sacco di vicende. Alla fine però Mattia deciderà di non eh, reclamare la sua, eh, di non dire che ancora è vivo e anzi eh, continuerà a lavorare come bibliotecario e a portare ogni tanto dei fiori sulla sua tomba. Eh, piccole conclusioni in merito al romanzo. Innanzitutto, eh, Mattia Pascal è un antieroe, perché non ha il lieto fine. Il romanzo è un immenso flashback, cioè le parti eh, reali sono quelle iniziali e quelle finali dove appunto Mattia scrive e racconta della sua, della sua vita. Cos'altro? Si racconta che il, probabilmente Pirandello possa aver, avuto, eh, possa aver tratto spunto per scrivere questo romanzo da un fatto realmente accaduto in Sicilia, eh, dopo, nella seconda parte del 1800 infatti c'era una donna che era stata sposata con due uomini, che era sposata con due uomini contemporaneamente, quindi questo potrebbe anche Aver dato l'ispirazione allo scrittore. Eh, per quanto riguarda il commento dell'opera ne parleremo fra pochissimo. Allora, per quanto riguarda il periodo storico, non è ben precisato, però ci sono alcuni riferimenti chiari all'interno dell'opera e eh, ne ho scritto qualcuno. Eh, Roma, ormai capitale d'Italia. Eh, quindi probabilmente il romanzo si svolge a fine dell'Ottocento 1870, eh, vi sono treni, vi è elettricità, eh, vi è il, il ponte Umberto I a Roma e, e vi è anche il papato di Leone XIII in quei due anni. E detto questo, come vi dicevo prima, eh, Mattia Pascal è il protagonista Ma l'antagonista di tutto è la vedova pescatore Che eh, gli rende la vita impossibile E rende la vita impossibile a chiunque, anche alla figlia e Come altra mh, importante nota da fare sul romanzo È la teoria della lanterna Non so se avete fatto caso Mentre eh, Pascal parla con il proprietario della casa dove abita a Roma, eh, questi paleari. Eh, questi eh, gli eh, espone il concerto del lanternino. La Lanternino Sofia di Pirandello viene descritta nel capitolo 13 da Anselmo Paleari. Egli dice che noi, a differenza del mondo vegetale, sentiamo lo scorrere della nostra vita, abbiamo delle sensazioni, sentiamo l'ambiente che ci circonda e, e questo viene influenzato dal nostro stato d'animo. Egli dice ognuno di noi porta con sé una lanterna, eh, questa lanterna ci permette di vedere in mezzo al buio, ma noi vediamo soltanto ciò che la lanterna illumina e la lanterna illumina a eh, diciamo ehm, tanto o meno in base alla nostra ideologia perché più abbiamo delle, delle idee ampie più questo, questa luce è ampia se invece noi non abbiamo idee, non abbiamo valori la luce si spegne e quindi brancoleremo nel buio non so se sono stata eh, abbastanza chiara, perché è comunque realmente una filosofia che viene spiegata eh, all'interno del passo. Se volete poi vi scrivo eh, anche il riferimento esatto delle, delle frasi. Eh, concludiamo semplicemente dicendo che eh, la filosofia del romanzo di Pirandello, del Fumatia Pascal, è una filosofia di rinascita, e lui muore, rinasce, si illude di poter eh, desiderare una vita migliore, una vita diversa da quella che eh, ha vissuto fino in quel momento, che gli sta stretta, eh, potersi liberare della moglie, della suocera, di quel ruolo da bibliotecario, ma in realtà si accorgerà che non può cambiare perché la sua identità non esiste quindi quando vorrà sposare Adriana, quando subirà il furto, non potrà denunciarlo perché egli non esiste. E così cosa farà? Morirà di nuovo per rinascere, rinascere ovviamente come era prima, ma come vi ho già detto non ritroverà l'identità di, di Mattia Pasquale che aveva lasciato prima di morire e quindi vivrà la terza e ultima parte della sua vita completamente in solitudine e c'è un passo eh, che dice appunto la vita o la si scrive o la si legge e io ho deciso di scriverla qualcosa del genere, ora non sto ricordando la vita o si, scri... la vita o si scrive o si vive, io non l'ho mai vissuta se non scrivendola ed è questo diciamo il filo rosso eh, di tutta la storia Mattia Pascal si renderà conto troppo tardi che nella vita serve indossare una maschera che la maschera è l'identità che ti crei e, e questo concetto della maschera viene trattato da Pirandello anche non ho nessuno 100.000 che tratteremo più avanti e, e, ed è sempre attualissimo quindi con questa piccola anzi vi pongo la domanda se voi aveste la possibilità di fare di, di venire di avere l'occasione di ricominciare da capo ecco se aveste la possibilità di ricominciare da capo eh, la vostra vita che cosa fareste, cosa scegliereste di fare e soprattutto scegliereste di cambiare la vostra vita oppure dopo questo romanzo decidereste di tornare a quella precedente fatemi sapere, scrivete nei commenti seguitemi e vi do appuntamento alla prossima settimana un bacio, ciao ciao